Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale Jericho Prod. Sonny Moore, classe 1988, di chi sto parlando? Ma di Skrillex, naturalmente. Ma perché parliamo di Skrillex? Che nel brano a seguire, che ho composto appositamente per voi, ho creato un tipico suono di Skrillex che si usa nel genere dubstep. Chi ama il genere come me, ha l'ambizione a diventare un producer, e non ha voglia di sbattersi a ricrearlo? Glielo regalo io. Basta iscriversi alla mia pagina, dentro trova il link per scaricarlo. Questo è quanto, ascoltatevi il pezzo e ci vediamo dopo. Ciao! ok allora apriamo il nostro serum, ce lo sistemiamo, ora nella wavetable abilitiamo il nostro oscillatore, disegniamo questa forma d'onda, per ragioni di tempo ovviamente taglio questa parte, ok, tiriamo giù di due ottave, alziamo al massimo la nostra wavetable position, assegniamo FM from B e portiamo il livello a zero, scendiamo giù e costruiamo il nostro elfo, Ok, drag in wave table position, in level, corriamo nella seconda finestra wave table, assegniamo un basic shape, alziamo di un'ottava, table position, level tutto a zero, scivoliamo in zona filter, half past 12, cutoff a 25 Hz, resonance, resonance al 50%, e... draghiamo un po' di Hellfull, moduliamo cutoff al 33%, resonance a 14, and drive al 56 frequenza 80 anche qui drag meno 14 finish voliamo sul nostro fx panel attiviamo tutti gli effetti tranne chorus e filter soft clip pick up the drive compressore multiband trash a meno 14 hyper size 4 mix 50 per fuzzer velocità e profondità 0 Frequency 58%, 23 alfo, e anche qui mix 50, EQ, low frequency, 38 Hz, peak, campana stretta, e abbassiamo il gain a meno 3,8, ok anche qui drag and drop, 28, gain, 2443 Hz, Qui zero. Gain 6.1. 50% il mix. Feedback. Drag and drop. Togliamo il BPM. Link. Molto veloce. Giochiamo col ping pong. Kick the mix. And drag. Andiamo sul nostro plate. Chiudiamo il nostro size e pre-delay. Low cut. High cut. Bagniamo al 28%. Mix al 30%. Drag and drop. And this is the end.